Oggi facciamo assieme la polenta pasticciata, in assoluto la polenta più golosa che possa esistere. Dopo tantissimo tempo arrivo su YouTube con una goduria assurda ragazzi Perché io ve lo giuro Ogni volta che pubblico la storia su Instagram No, ah oggi per pranzo questa Tutti impazziscono e mi dicono Ricetta, ricetta, ricetta No, io la volevo pubblicare su YouTube eh, A parte che è una ricetta che eh, è una delle mie preferite in assoluto Quindi guardate, cioè io ve lo dico Seguitela perché eh, Cioè molti penseranno oh, Vabbè la ricetta della polenta pasticciata Avrà il sentore della lasagna Solo che è polenta Ok, sì sì Avete proprio zeccate, è vero? Però sappiate che, come ogni ricetta, ci sono i segreti per avere un risultato eccellente. Quindi mi raccomando, seguitelo questo video perché servirà sapere tutti gli accorgimenti necessari per avere un risultato eccellente proprio per sbalordire tutti e voi stessi, anche ovviamente. E poi sappiate che se voi non guardaste questo video fino alla fine, vi perdete una notizia che ci tengo tanto a darvi. Anche perché io sono sicuro che mi perdonerete proprio per l'assenza che ho dovuto fare. Perché diciamo che è stata questa cosa che ho fatto che mi mi ha portato ad essere assente per due mesi su, su youtube però io sono sicuro che sarete felici quanto lo sono io anche perché è il sogno che ci tenevo da quando ho iniziato a fare questo lavoro quindi oltre a polenta pasticciata che già questo quest, questa cosa lo rende molto speciale ci sarà anche del resto ovviamente ricetta scritta con dosi e ingredienti sul blog come sempre quindi vi lascio qua www.davidezamari.com per andare poi direttamente una volta che avete finito di vedere il video prima cosa ragù abbiamo detto che ricorda i sentori della lasagna quindi facciamo un buon ragù ragazzi il ragù è un'arte quindi non pensiate sai da una carota di cipolla lo sappiamo tutti via mettiamo la carne subito tanto anche se non rosola chi se ne fregano. o comunque non vedo perché deve star là a rosolare per tanto tempo tanto poi cuoce per due ore Eh sì, lo so però il problema è che la rosolazione influenza tantissimo il sapore esalta le caratteristiche di tutti i profumi in realtà quindi per favore la carne invece che rosolarla dopo le verdure rosolatela prima se volete metterci la salsiccia va benissimo io lo faccio di solito inizierà a rosolare piano piano prima potrebbe fare dell'acqua ok non preoccupatevi continuate a farla rosolare e quando sentirete quasi che scoppietta sentite questo rumore perché mi ricordo di averlo registrato questo rumore qua ti dà l'ok okay per eh, concludere questa fase la teniamo da parte la mettiamo nella stessa ciotola in cui avevamo prima la carne cruda e poi ci facciamo il nostro soffritto cipolla la carota e il sedano io preferisco mixare il tutto con il frullatore per avere un soffritto mm, un pochino più fine potete anche ovviamente tagliarlo a mano alla vecchia maniera diciamo così burro e olio prima che si concluda questa fase aggiungiamo il concentrato di pomodoro che darà la possibilità al, al, al concentrato, se, se lo aggiungiamo a questa fase, di caramellare leggermente e di avere un sapore dolce e rotondo e di conferirlo poi naturalmente alla ragù una volta che verrà aggiunta la carne sfumiamo con il vino rosso passata di pomodoro e eh, se abbiamo la possibilità di avere del buon brodo di carne aggiungiamo quello o anche vegetale oppure eh, mettiamo dell'acqua calda mi raccomando con un po di dado vegetale o di carne insomma scegliete voi sale pepe noce moscata eh, aromi naturalmente foglie di alloro salvia rosmarino e lasciamo andare questo ragù a molto bassa per circa 2-3 ore sarebbe meglio tre ore veramente fiamma bassa se avete poi la pentola in ghisa il top perché ha un'ottima conduzione del calore e quindi avrete la certezza di eh, avere una temperatura costante sempre alla fine se volete io in questo caso non lo faccio ma perché ho eh, la besciamella già che è piuttosto lattica ovviamente visto che cioè il primo ingrediente al latte ecco io di solito dopo averlo cotto il ragù ci metto un goccino di latte che renderà ancora più rotondo il gusto quindi questo abbiamo fatto e facciamo la polenta io uso una polenta ehm, si chiama distoro questa qua è una polenta abbastanza rustica piuttosto grezza potete usare la taragna potete usare la classica gialla se volete potete usare anche quella, quella rapida insomma quella espressa due litri di acqua aggiungiamo sale grosso una volta che l'acqua inizia a bollire aggiungiamo la polenta continuiamo a frustare mh, mentre appunto la aggiungiamo frustiamo ancora un po e poi se eh, vedete che la polenta Inizia a fare i botti proprio Ovviamente mettete il coperchio E aspettate che questi botti finiscano Mescolatela abbastanza spesso Perché altrimenti tende a farsi la crosticina bruciata E comunque a non cuocere in modo troppo omogeneo 50 minuti E una volta cotta La mettete nella teglia In una pirofila Mettiamo un foglio di carta forno bagnato e strizzato poi sopra la polenta e poi copriamo con un altro foglio di carta forno e lasciamola raffreddare completamente in frigo alcuni la polenta pasticciata la fanno con la polenta fresca quindi appena fatta no però io vi consiglio se potete di farla il giorno prima o comunque qualche ora prima perché intanto le fette sono molto più semplici da disporre nella teglia rispetto alla polenta fresca perché basterà semplicemente adagiarle no? invece che spalmarla e poi sarà anche più facile regolare lo spessore di polenta che non deve essere troppo quindi ovviamente affettandola potrete fare delle fette più sottili per avere qualcosa di molto più goloso e meno pastoso prepariamo la besciamella quindi burro che diventa leggermente nocciola in pentola aggiungiamo la farina io la faccio con il latte freddo quindi mh, latte che viene aggiunto piano piano a, al roux, no? quindi questa, questa questo composto di burro fuso e farina mi raccomando mescolate mh, molto spesso aggiungete il latte poco alla volta per evitare che si i grumi saliamo aggiungiamo noce moscata se vi va un po di pepe e poi facciamo in modo che insomma eh, la nostra bisciamella risulti molto liscia e soprattutto cotta basterà che bolla sostanzialmente una volta che avete finito di aggiungere tutto il latte un paio di minuti e poi ci siamo siamo arrivati alla realizzazione all'assemblaggio di questa polenta pasticciata iniziamo con bisciamella e ragù successivamente fette abbastanza sottili come vi dicevo di polenta, besciamella, ragù, mi raccomando il formaggio grana necessario perché ovviamente eh, renderà il tutto più goloso e più saporito. E ancora besciamella facciamo 3-4 strati anche dipende dallo spessore della teglia io mi fermo di solito a 3. La potreste completare con ovviamente del formaggio grattugiato e dei fiocchi di burro. Se volete potete conservarla in frigo in modo tale che potete prepararla anche addirittura due giorni in anticipo. Vi consiglio comunque di cuocerla all'ultimo. la polenta non farà in modo di assorbire no, poi il ripieno sarà molto più cremosa cottura in forno 200 gradi per circa 20 25 minuti o comunque fino a quando la vostra polenta pasticciata avrà la libidinosa crosticina in superficie vi assicuro uno dei miei piatti preferiti spero tanto che percepiate un po di gioia eh, almeno un terzo della gioia che provo io di solito perché eh, vi giuro eh, è una festa ogni volta e adesso vi do la notizia che ci tenevo a dare emozione e brividi giù per la schiena li sento proprio ragazzi facciamo un programma tv sapore di montagna si chiamerà in onda tutte le domeniche a partire dal 26 di febbraio su food network canale 33 ovviamente come si intuisce dal titolo ci saranno ricette di montagna intanto sono Quasi tutte ricette che non ho mai pubblicato qua su youtube quindi già questo vi potrebbe un pochino eh, come dire eh, invogliare a guardarlo ma poi anche l'orario cioè voglio dire stracomodo la domenica ore 13 quindi quando siete a tavola a differenza di molti programmi si respirerà aria dei social perché mi registro da solo mentre cucino quello che faccio di solito su youtube ovviamente ve lo dico già ci sarà qualcosa di diverso intanto la cucina non sarà quella che in cui in cucino di solito perché è questa cucina di uno chalet in valle, molto bello. Poi ci saranno delle immagini pazzesche che ha fatto Tania con il drone, quindi riprese dall'alto, i boschi innevati, i monti. Io spero tanto che vi piaccia. Me lo farete poi sapere anche dai commenti. Noi ci vediamo molto presto là, e qua ovviamente su YouTube torniamo a creare i nostri contenuti ai quali vogliamo sempre molto bene se provate a fare questa ricetta taggatemi su Instagram o su Facebook mi fa sempre molto piacere e poi sappiate che su Instagram come sempre metto a disposizione i Reel per delle ricette un pochino più veloci da vedere vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche come sempre rimanete sempre aggiornati sui nuovi video e invece qua sotto trovate il collegamento per andare direttamente sul blog ovviamente questa polenta si è raffreddata però io... L'ho sempre amata e la amerò anche quando è fredda. A presto!